Serie A 2017-18, la terza giornata, le formazioni ufficiali dei match delle 15.00. Dopo il rinvio, o meglio, il posticipo di un'ora, del match tra Milan e Lazio, sono rimaste quattro le gare di Serie che prenderanno il via alle 15 di oggi, valide per la terza giornata. Queste sono le formazioni ufficiali. Atalanta Sassuolo. Atalanta 3-4-2-1, Meno Beriscia, Masiello, Toloi, Caldara, Castagne, Veron, Cristante, Gosens, Illicic, Gomez, Cornelius. Ol. Gasperini. Sassuolo 3-5-2, Consigli, Letzkert, Cannavaro, Acerbi, Lirola, Sensi, Magnanelli, Mazzitelli, Adiapon, Berardi, Falcinelli. Ol. Bucchi. Verona Fiorentina. Verona 433. Nicolà, Ferrari, Caceres e Urtaux. Bizzuculini, Buchel, Bessa, Verde, Pazzini, Fares, Ol, Pecchia. Fiorentina 4231. Sportiello, Gaspar, Pezzella, Asturi, Biraghi, Badelli, Vereto Ut, Chiesa, Benassi, Tereu, Simeone, Ol, Pioli, Udinese Genoa. Udinese 4 Scuffè, Larsen, Danilo, Nuitink, Samir, Barak, Berami, Iancto, De Paul, Maxi Lopez, Lasagne. Ol. Del Neri. Genoa 343, Perin, Biraschi, Rossettini, Gentiletti, Lazobi, Veloso, Bertolacci, Laxalt, Pandev, La Padula, Tarab, Ol. Yurika. Cagliari Crotone. Cagliari 4 3 1 2, Meno Cragno, Padoin, Andreolli, Pisacane, Capuano, Bessena, Cigarini, Barella, Gioacontilde o Pedro, Pavoletti, Sau. Ol. Rastelli. Crotone 4 4 2, Cordaz, Sampirisi, Ceccherini, Cabrera, Martella, Roden, Barberis, Mandragora, Stoian, Trotta, Budimir. Ol. Nicola.